Buonasera a tutti, questa sera proseguiamo la nostra chiacchierata sul pendolo ebraico. L'altra volta avevamo eh, fatto una disamina della eh, possibilità di eh, testare col pendolo ebraico l'equilibrio energetico di una persona sapete che il pendolo ebraico lavora sui chakra e sui corpi sottili e abbiamo visto che eh, i test eh, sono eh, focalizzati su una serie di livelli energetici che sono chiamati, io li chiamo livelli energetici ma hanno un nome sono miasmi, sono il malocchio, sono magia, sono larve astrali, anime smarrite entità spirituali negative e una strana cosa che è chiamata dispositivo energetico limitatore che è proprio un artefatto che viene installato eh, di solito a livello astrale per eh, diciamo così, rendere difficili o impossibili eh, cose che si facevano azioni che si facevano fino al momento prima fino al momento precedente l'installazione di questo dispositivo con i trattamenti che vedremo questa sera, eh, vediamo come si interviene per eliminare queste energie, questi livelli energetici eh, sfavorevoli o negativi e ripristinare l'equilibrio della persona. Eh, L'ho organizzata in maniera un po' strana, adesso vedrete il perché, e passo cambio la camera. E vediamo un po'. Immaginate, questa sera è un, facciamo finta che. <ride> immaginate che questa che vedete qui è una uh, persona. Io di fronte a me, in questo momento, ho una persona distesa sul lettino. E la persona può essere supina o bocconi perché avete visto nei, nella fase di diagnosi che bisogna testare sia la parte anteriore che la parte posteriore, in modo da poter avere il quadro completo di tutte le affezioni che sono state trovate in ogni corpo sottile e in ogni chakra appartenente a quel corpo sottile. Possono essere più o meno, chiaramente dipende dal livello in cui si trova la persona e quando si va la fase di trattamento, si comincia con la, questa procedura. Allora, avete visto che quando si apre la procedura di diagnosi si fanno tutta una certa serie di operazioni. Vi prego di scusare i rumori che vengono dalla strada, purtroppo io sono in una stanza che non è climatizzata e quindi devo tenere le finestre aperte. Allora... Dicevamo, eh, ci sono una serie di eh, azioni propedeutiche che vengono fatte, vengono eseguite nella fase di diagnosi e che erano la protezione energetica della sala, la protezione energetica del terapeuta, il, eh, installare un canale di scarico, per lo scarico delle energie negative e poi chiedere una connessione con le guide per avere assistenza nelle operazioni che si vanno a fare. Queste operazioni sono ripetute se si apre una sessione di trattamento diversa dalla prima, cioè è un'altra sessione, eh, può esserci un, come motivo il fatto che nella prima sessione di diagnosi sia stato un lavoro piuttosto lungo e quindi eh, si sia superata l'ora canonica che eh, si ritiene il periodo di tempo eh, ottimale, perché il terapeuta non si affatichi troppo e comunque c'è un dispendio energetico notevole in questa operazione. In questo caso, se si è superata l'ora e si ritiene di non dover continuare eh, la sessione con il trattamento, si può, si può rinviare a un altro momento e quindi ricominciare la sessione con tutte queste con queste modalità che abbiamo detto, protezione, protezione energetica del terapeuta, protezione della sala del terapeuta, canale di scarico e connessione con le guide. Se si continua, se si continua magari prendendosi una pausa, e questo lo si può fare perché ancora non si è aperto laura del paziente, eh, si può, eh, vi ricorderete che eh, all'inizio di queste procedure, quando si apre la diagnosi, si eh, fa un ancoraggio, cioè quando si visualizza la protezione della sala e quando si visualizza la protezione, si esegue la protezione del terapeuta, si può fare un ancoraggio con un gesto, uno schiocco di vita, a toccarsi l'orecchio, quello che volete, in analogia a quello che si fa nella PNL. Quest'ancora quest viene usata quando eh, per un qualsiasi motivo si dovesse interrompere o dovesse interrompere che si è disturbati, perché ci si sente stanchi e ci vuole una pausa, eccetera, per richiamare, richiamare la protezione e quindi schioccando semplicemente le dita, quella, quelle dita che sono state ancorate alla protezione della sala si riprotegge la sala e schioccando le dita, quelle dita che sono state eventualmente appunto eh, stabilite per la protezione del terapeuta, si protegge il terapeuta. Quindi fatta questa operazione si può, iniziare, si può iniziare a fare la terapia vera e propria. La prima cosa da fare è aprire il campo elettromagnetico del paziente. Proprio come un chirurgo deve, se deve intervenire su un organo interno, deve aprire il corpo del paziente. Come si fa? Si prende una etichetta apposita che si chiama campo elettromagnetico. Io in questo momento non ho preso le etichette reali, quelle con le frasi in ebraico, visto che stiamo facendo una simulazione, e quindi ho preferito uh, rispettare, avere il rispetto di queste, di queste etichette che comunque hanno una loro energia e se noi le montassimo mentre facciamo la simulazione sarebbe come, diciamo così, avere una sorta di mancanza di rispetto quindi le numeriamo numeriamo questa numero 8 è il campo elettromagnetico lo scrivo in italiano e vado a montare l'etichetta sul pendolo ebraico eh, il pendolo ebraico in questo momento Sapete che è, è fatto di legno proprio per non assorbire energie, ma eh, c'è questa, questa diciamo, usanza, questa cautela che si fa quando si inizia a prendere il pendolo per operare e ogni volta che si cambia l'etichetta. La procedura per fare questa ulteriore pulizia del pendolo ebraico è batterlo per tre volte su una superficie di legno, o qualcosa di legno. Io qui con questo pestello, quindi batterò una, due e tre volte il pendolo su questo pestello. Il pendolo in questo momento è neutro. Vado a montare l'etichetta campo elettromagnetico sul pendolo, fermandola con un elastico. Io ho simulato la frase ebraica campo elettromagnetico col numero 8. 8, quindi sarò attento a non coprire con l'elastico il numero 8, altrimenti avrei coperto la vibrazione della parola ebraica. Ho il pendolo montato, la scanalatura verso l'alto eh, rispetto all'etichetta. Diciamo che il piede, piede delle parole che identificano questa etichetta sono rivolte verso il basso, quindi verso la faccia liscia. Ricorderete che il pendolo ha due facce, ha una faccia scanalata e una faccia liscia. E a questo punto vado a fare questa apertura del campo elettromagnetico della persona. Come si fa? Il pendolo deve avere una sospensione lunga, forse andrà fuori campo, ma voi sapete che è lunga, non vedrete il mio dito. E questo passaggio si fa con una rotazione rotazione deve essere anti-oraria anti a partire dalla testa della persona immaginate che io qui davanti a me ho una persona quindi si fa questo passaggio dalla testa ai piedi, ai piedi con una rotazione anti-oraria con una rotazione anti-oraria e un singolo passaggio un singolo passaggio per tutto il corpo per tutto il corpo fino ad arrivare ai piedi tenete presente che vi sono due modalità di, eh, di rotazione alcune scuole raccomandano una rotazione sul piano verticale cioè una rotazione molto forte sul piano verticale allora immaginate che se noi stessimo seguendo questa scuola dovremmo fare questo Dovremmo mettere in rotazione il pendolo in senso anti-orario e fare un passaggio per tutto il corpo. Ovviamente, qui siamo in una miniatura e quindi eh, abbiamo un passaggio molto breve nella realtà. Se avessimo una persona davanti sarebbe molto più lungo. Mentre facciamo questa operazione, dobbiamo proprio visualizzare l'apertura dell'aura. Del campo aurico della persona, proprio come se fosse il Mar Rosso che si apre davanti a Mosè, o un chirurgo, un chirurgo che sta incidendo, che sta incidendo la parte del corpo che eh, è necessaria per raggiungere eh, gli organi sui quali deve intervenire. Fatto questo, fatto questo, il campo elettromagnetico della persona è aperto. Ora dobbiamo cambiare etichetta e procedere con un'altra etichetta, quindi questa etichetta numero 8 la togliamo, mi servirà un'etichetta che chiamiamo 9, che è una etichetta di pulizia dell'energia, io batterò di nuovo il pendolo tre volte prima di montare l'etichetta, monto l'etichetta come nel caso precedente, e con sospensione lunga, con sospensione lunga e una rotazione anti-oraria passerò di nuovo tutto il corpo dalla testa ai piedi in questa modalità o, scusate, o nell'altra modalità che si diceva, Rot mettere il pendolo in rotazione sul piano orizzontale e passare per tutto A questo punto, se sono state, diciamo così, rilevate, rilevate dei miasma nel, in, due, eh, in due posizioni, nel chakra del cuore e nel chakra della fronte, nel medesimo corpo sottile, magari ne possiamo rilevare anche altri, ma a questo punto li trascuriamo, perché quelli importanti sono, se abbiamo rilevati, in uno di qualsiasi dei sette corpi sottili, miasma nel chakra del cuore e nel chakra della fronte. dobbiamo fare un'operazione di questo genere prendere l'etichetta numero 2 che è il verde elettrico negativo come al solito devo battere il pendolo tre volte monto l'etichetta e con sospensione corta e faccia liscia del pendolo verso il basso, l'elastico abbiamo detto faccia liscia verso il basso e sospensione corta, anche qui un passaggio in rotazione dalla testa ai piedi in senso antiorario, ma ripetuto tre volte, questo è il terzo passaggio, oltre a questo, oltre a questo dovrò per 30 secondi agire sempre in senso antiorario nei due chakra precedenti, quindi chakra della fronte. E chakra del cuore. Ovviamente non l'ho fatto per 30 secondi, ma voi immaginate che io l'abbia fatto per 30 secondi. Se avessimo rilevato del malocchio, malocchio dobbiamo intervenire con l'etichetta 3-malocchio abbiamo già vista in sede in sede di eh, diagnosi questa etichetta monto l'etichetta ah, scusate 1 2 3 devo scaricare il pendolo monto l'etichetta sempre antiorario sempre in rotazione antorario però con cavo lungo questa volta dalla testa ai piedi tre passaggi primo passaggio secondo passaggio terzo passaggio Come sempre potrei anche fare una rotazione sul piano orizzontale, ma in questo caso non riuscite a vederla perché il cavo di sospensione è lungo. Anche qui smontiamo questa etichetta, proviamo il pendolo, scarichiamo il pendolo, battendolo tre volte e se ritenuto opportuno dall'operatore, qui è una questione di sensibilità, potremmo anche ulteriormente passare Etichetta 10, che è pulizia generale. Faccia liscia del pendolo, come ancora una volta verso il basso. Senso di rotazione antiorario E eh, dalla testa ai piedi tre volte, anche con questa etichetta quindi con cavo di sospensione esteso primo passaggio secondo passaggio terzo passaggio in questo modo abbiamo trattato il malocchio. adesso dobbiamo andare ai miasmi, se sono stati rilevati dei miasmi, che sapete sono di tre tipi, Pulisco di nuovo, scarico di nuovo il pendolo. e cominciamo. Qui la cosa si fa un po' più complicata, perché dovremo passare sei etichette, delle quali Tre sono uh, in senso, senso anti-orario perché diciamo, cancellano, cancellano la vibrazione negativa di questi miasmi. Le ulteriori tre, le etichette sono 6, vengono invece radiate in senso orario perché servono a impiantare, impiantare qualche cosa che adesso vedremo. La prima etichetta è un'etichetta che è chiamata 1.1 e cancella lo stress. Anche qui la montiamo con la faccia verso il basso. Antiorario dalla testa ai piedi, con questa prima etichetta che cancella lo stress. Per tre volte, questa è la seconda, su tutto il corpo della testa dei piedi, questa è la terza. E se è stato rivelato, ehm, diagnosticato, diagnosticato un, come dovrebbe essere un particolare chakra affetto da questo miasma, supponiamo che sia il chakra della gola anche lì dobbiamo fare un passaggio sul chakra della gola per 30 secondi questa è la prima delle 6 etichette scarico come sempre il pendolo prendo la seconda etichetta che è 1.2 cancella la canzone cancella quello, quello che è stato impiantato quello che è stato eh, eventualmente impiantato in quel, nel corpo nel chakra sempre a livello sottile con d'estesa tre passaggi anche con questa etichetta anti-orari perché stiamo cancellando come stiamo togliendo il primo passaggio secondo passaggio, terzo passaggio, e, e laddove ci sia appunto chakra della gola, ci sia stato chakra della gola, antiorario per 30 secondi su questo specifico chakra. andiamo alla terza etichetta scarichiamo il pendolo come sempre e andiamo a questa etichetta che è la terza che cancella la memoria cellulare diciamo così eh, non, non, non in salute una memoria cellulare col volto, sempre da questi miasmi, sospensione lunga, faccia liscia verso il basso, tre passaggi per tutto il corpo, la testa ai piedi, 1, 2, 3, Ricordatevi che chakra della gola 30 secondi, anche con questa etichezza, sul chakra della gola. smontiamo anche questa etichetta scarichiamo il pendolo e passiamo alla, all alle altre tre etichette che invece a questo punto installano quindi 1.4 installa una memoria di salute perfetta montiamo l'etichetta Siamo sempre attenti a non coprire la parola ebrea che in questo caso è rappresentata dal numero 4. qui però andiamo in senso orario perché dobbiamo impiantare quattro parola e quindi faremo i nostri tre passaggi primo passaggio secondo passaggio terzo passaggio e anche qui e anche qui succiata della gura in particolare 30 secondi scarichiamo il pendolo passiamo all'altra ricchezza che è la 1.5 ed è un sistema metabolico, perfetto, quindi qui stiamo dando energia, stiamo dando energia per riequilibrare, riequilibrare il sistema metabolico. Tre passaggi in senso orario, dalla testa ai piedi, primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio 30 secondi su chat che è questo qui, come vedete smontiamo anche questa etichetta scarichiamo il pendolo andiamo all'ultima etichetta che è un sistema generale organico perfetto mettiamo l'etichetta tre passaggi in senso orario su tutto il corpo secondo passaggio terzo passaggio e 30 secondi sul chakra della gola che è il chakra sul quale avevamo regalato in fase di diagnosi questo squilibrio dovuto al miasmo bene fatto questo scarichiamo il solito pendolo andiamo a vedere la magia per disattivare eh, magia se è stata rilevata magia dovremo usare dovremo usare queste etichette che vediamo adesso che sono l'etichetta 4.1 dissolvere quindi dissolve dissolve come, come nell'attimia nell la 4.2, che è disaccoppia, disaccoppia e la 4.3 è un colore, è il rosso. Viene passata, viene passata quella del rosso in senso orario, perché deve dare, deve dare energia. Le prime due, invece, le devono sciogliere o disaccoppiare, vengono passate in senso antiorario. Anche queste etichette, adesso non, non vi faccio vedere l'operazione simile a quella precedente, possono essere eh, rinforzate da un irragliamento, un irragliamento nei chakra interessati. Se la magia l'avessimo trovata, per esempio, nel chakra del plesso solare e nel chakra del terzo occhio, dovremmo insistere per 30 secondi, con le prime due etichette, cioè quelle che eradicano e dissolvono la magia, per 30 secondi in ognuno di quei due chakra. E... Ci potrebbero, essere, ci potrebbero essere delle rimanenze. Perché? Perché ovviamente eh, una volta fatto tutta questa procedura, eh, si passerà, vediamo poi come si conclude. Si passerà a fare un controllo. Un controllo se effettivamente tutte quante eh, le nostre operazioni hanno avuto successo o se per caso c'è eh, ancora un qualche, una qualche rimanenza. In questo caso si può usare una un'etichetta un etichetta, eh, particolare che, che è proprio chiamata magia, la numero 4. Con la numero 4 noi cosa dobbiamo fare? Montiamo la nostra etichetta sul pendolo e facciamo tre passaggi con il cavo esteso per tutto il corpo in senso antiorario perché stiamo... Confermando l'eradicazione che non ha avuto completo successo la volta precedente, usando le tre etichette che vi ho fatto vedere. Questo è il secondo passaggio per tutto il corpo in senso anti-orario, terzo passaggio in senso anti-orario per tutto il corpo e poi con sospensione corta, con sospensione corta un passaggio. Oh, eh, statico, diciamo così, una rotazione statica sempre in senso antrodaggio sul chakra interessato. Mi sbaglio abbiamo tutto però il chakra del terzo occhio, quindi adesso qui sto invagando per 30 secondi minimo, il chakra interessato da questa rimanenza, questa rimanenza di magia. E, e, e ci sono tutta una serie poi di altre etichette da usare in questi casi se dovesse essere effettivamente una rimanenza molto forte eh, che sono simili alle precedenti vediamo però come eh, si può procedere non lo faccio vedere perché sarebbe troppo lungo Abbiamo visto qui come sono stati trattati i casi di, di, di magia malocchio, scusate, e miasmi. Sarebbe da vedere di trattare, se li avessimo rilevati in fase di diagnosi, le larve astrali, le entità spirituali e i dispositivi energetici limitatori. Il procedimento è analogo. Cambiano, cambia qualcosa ma sono diciamo le inerzie. Tenete presente che quando si va a trattare per togliere il senso è sempre antiorario, quando nel trattamento dobbiamo irradiare invece energia, il senso di rotazione è orario. E il movimento è in questi casi quello che avete visto fino adesso. Vi ricordate che avevamo aperto il campo elettromagnetico e come un bravo chirurgo quando finisce l'operazione dobbiamo procedere alla chiusura del campo elettromagnetico. Quindi riprenderemo la nostra etichetta campo elettromagnetico, che era la numero 8, eccola qui. Scarichiamo il pendolo, montiamo l'etichetta numero 8 e con la sospensione del pendolo estesa e faccia liscia verso il basso, faremo tre passaggi tu su tutto il corpo, dalla testa, dai piedi alla testa, scusate questa volta, è in senso orario, è in senso orario per chiudere il campo elettromagnetico e mentre facciamo il campo elettromagnetico sarebbe l'aula della persona e Mentre facciamo questa operazione, visualizziamo di stare chiudendo il campo elettromagnetico, l'aura di questa persona. Quindi, se avevamo visualizzato precedentemente le acque del mar Rosso, le acque del mar Rosso si stanno richiudendo. Se avevamo visualizzato che stavamo operando come un chirurgo, il chirurgo che sta ricucendo tutto quanto. Tre passaggi abbiamo detto visualizzando questo, e poi. A ah, ulteriore diciamo, sigillatura si passa un'etichetta particolare che è la numero 11 che è chiamata Redentore di Yahweh. Sapete so, che siamo nell'ambito dell'ebraismo e quindi è tutto collegato alle tradizioni ebraiche e questo Redentore di Avea, sempre con la faccia liscia del pendolo verso il basso sempre dalla testa ai piedi si fanno tre passaggi tre passaggi in tutto il corpo dai piedi alla testa nel senso di un questo è il terzo, passaggio, il terzo passaggio e quando arriviamo nel avere allora, finito il terzo passaggio dobbiamo soffermarci a sospensione corta per un minuto, non più 30 secondi, per un minuto nel senso orario sul chakra del cuore. Questa è la sigillatura definitiva dell'aura della persona quando si chiude il processo di trattamento. Ulteriormente, ulteriormente abbiamo chiuso il, diciamo così, la, abbiamo suturato, suturato l'apertura che è stata fatta, eh, possiamo e eh, dobbiamo eh, rafforzare quest'aura. Quest'aura è stata aperta e poi richiusa per consentire il trattamento all'interno dei chakra e dei suoi corpi sottili. Qui adesso va rafforzata, lo si fa con un'etichetta particolare che si chiama proprio eh, Colore Oro. Questa etichetta la montiamo sempre nel solito modo. Dobbiamo scaricare il pendolo, e stiamo cambiando etichetta, la montiamo nel solito modo. e a cavo di sospensione lunga, questa volta con le scanalature, la parte scanalata al pendolo verso il basso, dobbiamo fare un uh, qualcosa di molto, di molto lento, immaginate che ci sia una persona, in pratica io devo fare dei passaggi, dei passaggi eh, su questa, di questa persona, Facendo, facendo degli otto, facendo degli otto col pendolo, facendo degli otto col pendolo e coprendo tutto il corpo della persona. Quindi devo fare degli otto e vi dovrò fare questi otto per Tre passaggi, per tre passaggi badando bene di coprire tutta l'aura come se fosse chiusa sapete che i vari corpi sottili hanno una certa distanza, io devo, sta, devo coprire tutta l'aura e quindi dovrò partire da una certa distanza dai piedi da una certa distanza, e arrivare oltre una certa distanza dalla testa della persona e coprire anche i lati a questa certa distanza. Nei manuali grosso modo si sì, è da dire che sono 45 cm quindi voi capite che facendo degli 8 con il pendolo dovremo spostarci avanti e indietro proprio sopra sopra la persona in modo da poter coprire tutta quanta che significa che è una cosa da fare, da fare con, con, molta, con molta lentezza infatti gli 8 sono abbastanza lenti e dovremo coprire Tutta la persona. Ci si può diciamo, aiutare anche con eh, un dondolio del corpo per arrivare oltre la persona che immaginate è sempre qui davanti a voi sul suo lettino. Mentre si procede con questa etichetta del comodoro, bisogna visualizzare che l'aura del paziente si riempie di luce dorata fino a che non è un bozzolo completamente avvolto in questa luce dorata. Alla fine di questo procedimento ci saranno i ringraziamenti alle guide e alle energie superiori che ci hanno assistito a questa operazione. Dovrà essere fatta la pulizia energetica del terapeuta che di solito, di solito uh, si fa così, si restituisce l'energia che eventualmente si è presa al paziente, che ci è rimasta addosso diciamo, al paziente. E proprio recitando una formula, ecco di qui ti restituisco le tue energie e lascio ciò che non mi appartiene. Poi il terapeuta deve pulire se stesso e a questo punto deve fare una serie di gesti tipo scrollarsi proprio addosso l'energia negativa, immaginando che qualsiasi energia negativa che possa essere rimasta addosso venga scrollata e venga incanalata, incanalata nel famoso canale di scarico questo canale di scarico che era stato visualizzato aprirsi eh, all'inizio dei, trattamenti, dei suoi trattamenti e che una volta il trattamento è finito deve essere chiuso, deve essere visualizzato, che si chiude eh, sapete che questo canale di scarico viene, eh, viene immaginato o eh, defluire nel mare oppure se non c'è un mare vicino eh, di fruire in un'area verde un'area verde nella, diciamo così eh, simbolicamente, simbolicamente eh, rappresentando che anche un, qualcosa, un prodotto di scarto come per esempio una deiezione una deiezione animale può diventare eh, concime per, per i vegetali per la terra e quindi immaginando di scaricare questo canale pieno di energie negative dentro un'area verde dentro un bosco dentro un grande prato dentro un grande campo eh, si sì, simboleggia, diciamo, la trasformazione, la ritrasformazione dell'energia negativa. Eh, allora, si può andare avanti, scusate vi faccio anche vedere un po' la, la mia faccia perché così diventa abbastanza noioso, forse. Allora, dicevamo, è chiaro che, eh, è chiaro che eh, le procedure Vanno avanti, vanno avanti con altre complicazioni. Il pendolo ebraico è piuttosto complesso nella sua, nella sua, nel suo uso. Un'altra sessione che va fatta, principalmente sono quattro, è l'equilibrio dei chakra. L'equilibrio dei chakra può essere, può essere fatto, per esempio, in questa maniera. Intanto bisognerà condurre una diagnosi per vedere quali sono i chakra in equilibrio o bloccati o in eccesso di energia o in scarsità di energia. Dopodiché, dopodiché ci vorrà la solita procedura, cioè protezione della sala, protezione del terapeuta. Protezione, eh, e la protezione del, del, del paziente, direte voi? Eh. Il paziente, se è protetto, voi come fate a intervenire sulla sua energia? Quindi quando vi aprite il campo elettromagnetico, il paziente non è protetto. Dovete essere abbastanza veloci, veloci in tutte le operazioni che come avete visto non sono affatto veloci, quindi bisogna essere molto centrati, molto centrati, aver fatto una buona protezione della sala, la protezione della sala la potete fare in tantissime maniere, in tutte le maniere che volete, purché eh, sappiate, purché siate sicuri che effettivamente è un che per voi funziona. E, e quindi diciamo, anche in questo caso del riequilibrare il chakra, bisogna aprire il campo elettromagnetico del paziente. Vanno fatto tutta una serie di applicazioni di colori eh, legati ai chakra per riequilibrarli. Dopodiché si usano delle etichette generali per la salute del paziente e per la sua crescita personale. In modo che questo riequilibrio del sia comunque finalizzato anche una sua crescita spirituale. E poi, come abbiamo visto prima, si chiude il campo elettromagnetico, si rafforza il campo aurico, perché diciamo, è come se fosse una... Uh, ulteriore sigillatura, una cicatrizzazione, se volete, di questa ferita che noi abbiamo fatto, aprono il campo elettromagnetico e poi, come al solito, ringraziamenti, pulizia del terapeuta, chiusura del canale di scarico, eccetera. E, e vediamo un po', la cosa è un po' lunga, quindi qui do solamente un un'insa, è chiaro che si, si vanno a testare, sia dalla parte anteriore, che dalla parte posteriore, tutti chakra per ogni corpo sottile per ogni corpo sottile e poi, e poi si eh, oltre ad intervenire sui chakra si interviene anche sul timo quindi bisogna andare anche a vedere sul timo e eh, fatto, questo, fatto questo la procedura è come, è come le altre che vi ho detto vedo una domanda se proteggere la sala è con incensi proteggete con tutto quello che voi sapete possa funzionare. Ci sono, sono alcune tecniche che sono anche ovviamente testate in particolarmente per, per um, il pendolo ebraico, ma va bene qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa voi sappiate, un circuito radionico, l'incenso, il palo santo, una preghiera, uh, reiki, quello che volete. Oh, allora di chakra ve l'ho detto perché vado avanti perché volevo farvi vedere una cosa interessante. Eh, allora eh, alla fine dobbiamo sigillare l'aura. Cosa significa sigillare l'aura? Invece cioè, l'abbiamo già fatto prima, abbiamo fatto col dorado aurico, sì, ma quella è una sigillatura particolare per la mh, famosa ferita, per l'apertura che abbiamo dovuto fare per intervenire sul, sui corpi sottili. Qui invece è una ricerca particolare di eventuali strappi o, o buchi o lacerazioni nel campo aurico. Voi sapete che il campo aurico potrebbe in quasi tutti i casi avere delle lacerazioni. Nella, che ne so, nella, nella uh, cosmogonia castanediana, per esempio, uh, i figli, uh, i figli e ti provoca dei buchi nell'acqua che possono essere poi mano a mano risigillati con, con le procedure sciamaniche di, di Castaneda, ma possono anche essere fatti con questa, eh, sigillati con questa procedura del pendolo ebraico. E, eh, ovviamente si fa anche qui tutta una serie di indagini sulla parte anteriore e sulla parte posteriore, per ogni corpo sottile, tenete presente anche qui che eh, quando voi andate a intervenire sulla persona dovete sapere su quale corpo sottile state intervenendo e come fate o vi ponete mentalmente con una, o fisicamente con una mano alla distanza in cui più o meno sapete dov'è il corpo sottile oppure voi mentalmente vi su col corpo sottile in questo momento io sto testando il Corpo 2, poi il Corpo 3, poi il Corpo 4. Anche qui è una questione di atteggiamento mentale, come dico sempre, perché poi tutte le tecniche, tutte le tecniche sono tecniche, in realtà servono a farvi concentrare, quindi voi dovete essere concentrati. I grandissimi, grandissimi adiestesisti, quelli di livello eccesso, non adoperano più nessuno strumento, perché il loro strumento diventa la mente, quindi loro sono in grado di sintonizzarsi perfettamente con quello che voglio. È come se avessero il pieno controllo di un pomello, di un pomello di una radio, che possono sintonizzare qualsiasi frequenza, qualsiasi frequenza girando il pomello mentalmente. E allora, anche qui c'è tutta una serie di procedure per rilevare dove sono gli strappi e le lacerazioni e poi andare ad intervento qui vi, vi sto parlando di una uh, ce ne sono tante di scuole vi sto parlando di una scuola particolare eh, del mondo ebraico ma ce ne, sono, ce ne sono quante ne volete e stavo parlandovi, stavo parlandovi di un paziente fisicamente, fisicamente presente, presente sotto di voi sul lettino se il paziente non c'è e volete intervenire a distanza, cambio camera, voi dovete fare una bella cosa dovete eh, avere sempre il lettino e su questo lettino ci mettete un bel lenzuolo suolo bianco con un pennarello indelebile fate una sagoma a grandezza naturale di una persona senza nessun particolare anatomico, senza nessun particolare anatomico e a questo punto dovete, dovete caricare, caricare l'energia del paziente e trasferirla, trasferirla su questa sagoma che avete predisposto. Qui ci vuole un grande sforzo, un grande sforzo di visualizzazione. Eh, dovete immaginare e dovete avere l'accordo del paziente, perché di solito queste cose si fanno in un orario concordato. In modo che il paziente possa sapere che vi deve trasferire la sua energia, che si deve affidare a voi. E quindi voi dovete visualizzare, visualizzare che il paziente, in qualche maniera con le sue mani, con le sue mani vi trasferisca, trasferisca alle vostre mani la sua energia e a vostra volta voi la trasferite a questa immagine, a questo lenzuolo che avete predisposto. Dopodiché trattate eh, il, la procedura così come se il paziente fosse presente. Ah, semplicemente questa, quest, questi due step. Uno step curioso è quello, scusate di cambio camera, perché mi serve di dire benissimo, ma se io poi il paziente lo devo esaminare e eh, diciamo così... Ehm, trattare sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Che faccio? Faccio il, eh, il cambio, il cambio, il rovescio il, il lenzuolo? No. Voi avete un testimone, un testimone del paziente, io qui l'ho chiamato XX, posizionato qui nella zona del timo. Non fate altro quando dovete, dovete girarlo per andare a, a, a diagnosticare la parte posteriore. Non fate altro che girare l'etichetta col, col suo nome, il suo testimone e questo vi consente di andare a, a diagnosticare e poi trattare anche la parte posteriore. Come vedete anche qui c'è cioè un, grande, un grande sforzo di visualizzazione, bisogna avere una grande capacità di visualizzazione quando si tratta a distanza il paziente. Bene, eh, questa è l'applicazione a distanza. Una cosa, ci sono poi delle etichette particolari da adoperare in emergenza, in emergenza ma eh, l'ultima cosa di cui volevo parlare molto rapidamente è un'altra scuola, un scuola che eh, diciamo, ha, propone un metodo espresso, espresso fino a un certo punto più espresso di quello che abbiamo visto precedente, lavorando, lavorando solo sui sette chakra. Sette chakra e testandoli con tre etichette semplicemente etichetta 1 che riguarda i traumi Un una seconda etichetta che riguarda le lacerazioni gli strappi e una terza etichetta che riguarda i blocchi energetici come si fa? La, la procedura è simile a quella che abbiamo visto quello che è interessante che vi volevo leggere è ad esempio etichetta trauma L'etichetta trauma rileverà in assonanza su qualche chakra, qualche cosa. Può darsi di no, può darsi che rilevi in due chakra, può darsi che non ne rilevi in nessuno. Se lo rileva, però, ci sono alcune spiegazioni. Usando l'etichetta trauma, se rilevate, se rilevate qualcosa, quindi un'assonanza, il pendolo degli spondi sul chakra della corona, vuol dire che questa persona ha sofferto a causa di dogmi religiosi e sente la vita come peccaminosa, e quindi diffida profondamente della vita mette in dubbio l'esistenza di un principio superiore, è una persona veramente fuori. Se invece avete rilevato trauma nel terzo occhio, con l'etichetta trauma nel terzo occhio, vuol dire che è una persona mentalmente danneggiata, potrebbe essere stato limitato nella sua libertà, potrebbe essere stato messo sotto pressione da persone psicotiche, e avere avuto una situazione molto rigida, e potrebbe essere una persona mentalmente molto sottomessa, proprio una, una vittima sacrificale quasi. Se rilevate sempre quell'etichetta trauma, un'assonanza sacra della gola, è qui, diciamo, è canonico, ha un, una capacità di espressione molto limitata, e i suoi veri bisogni di espressione verbale non possono essere, non riesce a, mh, a manifestarli, anche se può sembrare loquace, ma in realtà non riesce a dire quello che se rilevate nel chakra del cuore c'è un trauma passato molto profondo che ha lasciato una grandissima angoscia in questa persona, e, e quindi eh, diciamo che i sintomi sono, possono essere tanti: possono essere tanti sia emotivi eh, sia che fisici. E la cosa interessante è che dice questa scuola è che in questo caso il paziente non solo deve essere curato dal terapeuta ma dovrebbe anche imparare ad autotrattarsi, proprio per mantenere, per mantenere in equilibrio questo chakra che è fortemente danneggiato. Se trovate eh, questa assonanza del trauma nel chakra del plesso solare, vuol dire che c'è un cattivo rapporto familiare, ci sono emozioni bloccate e eh, l'emozione non è accettata dalla mente, quindi c'è proprio un blocco e quindi c'è la paura nel fegato, scusate, la rabbia nel fegato, la paura nei reni, eccetera eccetera. Per, questo, per questi trattamenti sono eh, consigliate delle etichette che vengono, fanno parte di un gruppo, di un gruppo, sono sette gruppi di trattamento, un gruppo particolare che si chiamano carte universali, etichette universali, se eh, questo trauma fosse nel um, centro sacro, nel chakra sacrale, ci sono eh, anche lì traumi probabilmente derivati da mh, vite passate e la persona ha una forte mancanza di, di autostima e qui, anche qui sono consigliate delle etichette particolari. Nel chakra della radice eh, la cosa curiosa è che eh, usando questa etichetta trauma, se questa scuola, eh, se, per misurare eh, l'attività, o la presenza di trauma nel chakra della radice non va misurata sul chakra della radice ma all'altezza delle ginocchia, dove sapete che c'è un altro chakra secondo alcune tradizioni in questo caso va misurata se andiamo alle etichette eh, lacerazione, strappi anche qui ci sono ferite emotive ovviamente dovute all'infanzia probabilmente ma sedimentate a livello profondo e eh, condizionano fortemente la vita adulta. Quindi, sono, sono del, del, degli strappi, delle lacerazioni energetiche. Sta perdendo energia, da, questi, da questi, perde continuamente energia da queste lacerazioni. E eh, anche, qui, anche qui, come prima, avremo tutta una serie di, eh, diciamo, di risposte canoniche se trovate una sonanza con questa etichetta lacerazione eh, di vari chakra, ad esempio se la nel centro sacro trovate una assonanza, ci sono problemi di intimità con gli altri a causa della bassa autostima e della repressione emotiva che ha subito questo soggetto. Forse eh, da, parte, da parte di familiari, forse anche eh, addirittura si può arrivare a, a causa può essere un abuso sessuale. Anche in questo caso eh, il chakra della radice verrà misurato all'altezza delle ginocchia e non nella sua condizione canonica. Da ultimo, ultimo c'è il blocco, blocco energetico e anche qui c'è eh, un cambiamento importante. No? Eh, bisogna vedere se effettivamente, se effettivamente questa persona ha bisogno non so, di sentirsi più sicuro, di avere più sicurezza, più autostima, se lo rilevate nella, nel chakra della corona, eh, ha bisogno di più equilibrio e quindi di esprimersi nella relazione se lo trovate nel chakra della gola. è in un momento di cambiamento, se lo trovate nel centro sacro, che può riguardare un partner, può riguardare ma anche il lavoro, può riguardare i legami di amicizia, lì ci sono dei problemi, se lo rilevate, e come al, solito, in, come al solito, no, perché qui scusate, mi stavo sbagliando. La radice, cioè che la radice qui si misura nella sua effettiva posizione, non all'altezza del Dopodiché, come vi dicevo, i trattamenti, i trattamenti sono sette gruppi per trattare queste cose. Ovviamente, verranno trattate, eh, voi dovete segnare fate una diagnosi per vedere quale eventualmente chakra è eh, affetto da trauma quale da lacerazione, quale dal blocco energetico e poi procedete, secondo le, le istruzioni, con tutta questa serie di eh, etichette che riguardano la guarigione emotiva, mm. l'energia dei colori eh, la guarigione del difetto principale della persona la guarigione di eventuali malattie poi ci sono delle carte universali ci sono carte con i 72 numeri di Dio complicate da usare proprio perché sono tante e poi ci sono dei mantra della Cava ebraica qui c'è tutta una, una procedura per poter, per poter operare che anche qui diciamo è eh, più eh, come vi posso dire più mh, contratta ma non è meno complessa di quelle che abbiamo visto uh, da, volta, dalla volta scorsa a, a questa volta vi ho dato una disamina eh, forse noiosa, forse vi sarà sembrata eh, molto noiosa, ma vi assicuro che ve ne ho parlato solo in parte di quello che è effettivamente l'operatività con il pendolo ebraico. È uno strumento... Come si, diceva, come si diceva, citavo appunto alcuni autori, eh, molti, molti, molti autori, molti ragazzi esistono lo ritengono, ritengono il principe dei pendoli, proprio per la vastità, la vastità di mh, livelli energetici che può trattare. Usarlo, usarlo al meglio è sicuramente abbastanza complesso, richiede un po' di allenamento e un po' di studio rispetto a, a un pendolo normale. Tuttavia io credo che se si, se si appassiona eh, è veramente un mondo, qui c'è un mondo grandissimo dietro. E io spero di avervene dato una, diciamo, una risamina abbastanza chiara. E niente, poi rinviamo. Magari se avete delle domande, adesso ne leggo solamente alcune perché poi mi si ferma la schermata. Ma eventualmente vi risponderò quando, quando ne riguarderò tutte. E poi se, se, vi, interessa, se vi interessa, fatemelo sapere. Perché su, per, per, approfondire, per approfondire questo strumento eh, non bastano sicuramente chiacchierate con le due che stiamo facendo e magari possiamo concordare, concordare momenti diversi di approfondimento. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buone vacanze e, e niente, ci rivedremo con, con l'anno nuovo, nuovo, diciamo che inizierà un'altra cavalcata, speriamo più positiva di quelle, di quelle precedenti. Di nuovo buone vacanze a tutti e grazie.